Sul vostro cartello c'è scritto qual è la tua scusa maschilista preferita. Perché avete scritto questo cartello? Perché ieri, per esempio, abbiamo avuto una discussione con tanti ragazzi di questo e perché oggi uscire, lottare, uscire in piazza per rivendicare i nostri diritti e anche se sembra impossibile ci sono ancora queste scuse, cose che, che non sembrano male che nel 2019 ancora si dicano perché ancora c'è molto da fare, si devono credere ancora e sembra che la nostra lotta è esagerata, che è pesante ogni volta che diciamo qualcosa femminista si sentono attaccati certi uomini c'è tanto da fare ancora, c'è tanto da fare. ovviamente è la, la cosa, una delle cose più importanti per le morte delle, delle donne, e in Spagna non so qua ci sono tante donne morte ogni anno, adesso sta cambiando nel, nel pensiero della società sta cambiando un po' la cosa, almeno nelle donne più giovane, sta avendo una rivoluzione abbastanza forte per questo e quindi vogliamo portare un po' la forza di quella lotta qua in Italia, noi siamo spagnoli appunto. E in Spagna eh, partecipate al movimento femminista spagnolo? E io formavo parte del movimento nell'università, per esempio ho partecipato, e abbiamo, siamo sempre andate nelle manifestazioni e anche qua stiamo provando a assistire alle, alle assemblee che fanno non una di meno per esempio per informarci come il movimento femminista qua, quindi sì, un po' attiviste diciamo. No,